Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao a tutti, eccoci di nuovo al nostro appuntamento mensile con la Divina Liturgia. E vi invito sempre a mettere un like se vi piace, a far circolare il video, a chiedere iscrizioni ai vostri amici più cari che sapete possono amare la teologia e gli studi biblici, e se volete approfondire tutti i vari corsi potete tranquillamente anche fare l'abbonamento oppure mandare una mail e vedere se possiamo eh, contattarci, spedire del materiale eccetera eccetera, dispense, pubblicazioni, quello che possiamo offrire ben, lo, lo daremo ben volentieri a tutti voi. Allora dobbiamo vedere i quattro racconti della istituzione, di quella che il testo il testo in greco definisce Eucaristo e eucaristia cioè il rendimento, il rendimento di grazie il rendimento di grazie e quindi ehm, che cosa significhi secondo Matteo secondo Marco secondo Luca e secondo la tradizione di Corinti no? dell'Apostolo Paolo voi sapete che Giovanni non ha il racconto il racconto eh, eucaristico e Vangelo di giovanni è assente prima di iniziare eh, la lettura e lo studio parola per parola del testo matteano devo fare due precisazioni la prima precisazione è questa con dolore dobbiamo dire con grande dolore dobbiamo ricordare che la cristianità è divisa la cristianità è divisa in maniera anche violenta, storicamente violenta, verbalmente violenta e anche fisicamente violenta. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Possiamo partire dai tempi del VI-VII secolo d.C., passare attraverso le crociate, ricordatevi sempre come finì la crociata del 1204, e, no, quando si racconta che il sangue dei cristiani di Bisanzio scorreva nelle, nelle strade, nelle strade come un fiume, descrizione un po' forte, comunque storicamente, storicamente attendibile, quella strage no? che i latini fecero ai confratelli in Oriente. Non, non acceniamo nemmeno lontanamente a ciò che è successo nel xvi xvii secolo con la riforma e la controriforma, lo sappiamo. Io oltretutto che sono anche e laureato in storia della civiltà cristiana, questa, quest aspetto di, diciamo questo, questo momento è veramente drammatico dal punto di vista storico, io lo sento in modo particolare. Non a caso questo canale è nato, con l'apporto di tutte le confessioni cristiane e non solo, ringraziamo anche altri non cristiani che collaborano con noi, non per fare dei ministri. Però ci si va al clou del racconto eucaristico, al clou del segno dell'unità un della Chiesa, che è l'Eucaristia, che è l'eologia. Se andiamo al clou, parola per parola, di ciò che Gesù ha voluto, di ciò che Gesù ci ha lasciato in Giovanni, capitolo 17, come io e te, padre, siamo uno, voglio che, no, anche questi siano uno, come noi, affinché il mondo creda, e ciò non è avvenuto, mai, mai, capisco che qualunque cosa io dica, anche se io dicessi oggi che giorno è, che ore sono, sicuramente, sicuramente, sarebbe oggetto di contestazione, di critica, di disappunto, forse anche di odio, ecco, ehm, verrebbe veramente voglia di chiudere e andare a casa. Eh, nonostante tutto facciamo un atto di fede, tutti quanti, ehm, nella misericordia di Dio, che ci possa far passare la credine, lo sconforto, la tristezza, ehm, l'odio, e lo possa tramutare invece in fierezza di appartenenza nelle proprie confessioni. Cercando tutti quanti, convergendo tutti quanti a Cristo, che per i cristiani è Dio fatto sicario, nella Santa e indivisa Trinità. Per le preghiere di tutti quelli che l'Apostolo Paolo definisce i santi, cioè i credenti. Ecco, questo eh, lo volevo dire perché è la prima cosa che sicuramente, sicuramente sicuramente creerà problemi, sicuramente, sicuramente, con offese e ripercussioni. Ripeto, bisognerebbe tacere, non parlarne mai, estinguere tutto ciò che, che crediamo per non urtare gli altri. Tutto siamo in una cultura ormai generalizzata, che non è più nel cristianesimo, dove qualunque persona non può più dire nulla perché se no rientra nel reato di opinione, che è un obbrobrio dal punto di vista giuridico, il reato d'opinione, perché uno si sente sempre, comunque, offeso, anche se gli rivolge la parola, sempre, sempre, e vede sempre nell'altro l'avversario. E allora, lo dissi una volta anche in un altro video, quando io entro in una yeshiva d'Israele Israele, e anche nella diaspora, vedo questi studenti, questi rabbini, questi talmidim, che fanno questi mahlot, queste, queste dispute ferocissime, a volte fino a strapparsi la barba. Lo dico, in senso ironico, lo dico in senso ironico, però poi finita la discussione, si abbracciano, vanno a fare il servizio lavodà Hashem insieme perché? Perché il loro scopo non era sentirsi offeso, ma trovare il modo di convincere l'altro che onorare Dio, come lui pensa di onorarlo. Se una mizuva più grande dell'altro dell quindi una, noi diremmo oggi una sana competizione ecco. magari ci, come dice l'apostolo Paolo facessimo a gara no? nello zelo, nella conoscenza e nel servizio a Cristo scusate ma l'ho dovuto dire perché questo è uno dei punti fondamentali che taglia le gambe ai cristiani e non ci rende credibili seconda cosa l'istituzione quella che noi chiamiamo l'istituzione, del, del, del grande segno, del grande strumento di ciò che ha fatto Cristo verbalmente e realmente per ciò che poi avrebbe fatto qualche ora dopo, dopo. non verbalmente ma sempre realmente in maniera cruento, cioè l'Eucaristia, è all'interno, è inserita all'interno dell'ultima cena di Cristo dell'ultimo momento di contatto con i suoi discepoli, dell'ultimo contatto con noi. E per riuscire a capire bene questa cosa dobbiamo dire che ci sono due modi per poter leggere gran, questo grande evento. Nel chronos, cioè Gesù prese, fece la baracca, lo diede, oppure spezzò il, die, il pane, lo diede, fece la baracca, spezzò il pane, lo diede idem sul calice, come un comando, e il comando, il comando, la mitzvah, rende presente la grazia, rende prese, strumentalmente presente la grazia, rende strumentalmente presente Cristo stesso. Ora, ovviamente, nella comunità, nella parola, nel pane e nel vino. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Perfetto. Ma... Il secondo approccio, che è quello che interessa di più a noi, perché in fin dei conti noi leggiamo un testo di 2000 anni fa, di un evento successo 2000 anni fa, facendo un po' il parallelo con ciò che è successo nel, nell'Esodo, 4000 anni fa. Cosa c'entrano gli ebrei oggi che fanno la cena, la cena pasquale con 4000 anni fa? Cosa c'entrano? È solo un ricordo psicologico? Forse sì, forse no. Eh, Abbiamo dato troppo risalto all'aspetto dell'anamnesi, non dello zicaron, cioè del memoriale. Questo ai tempi del compianto del grande Odocase, ma ehm, prima che nascesse Odocase c'era comunque il discorso dello zikaron e dell'anamnesi, ma c'è qualcosa di molto più forte per noi. E cioè, come Dio vede in questo momento, a quest'ora nel nella quale tu stai guardando il video, come ti sta vedendo? Dove ti sta vedendo? Risposta. Se tu nel chronos, cioè nello scorrimento del tempo, obbedisci a questo comando, lui ti vede contemporaneo agli eventi celebrati, avvenuti. E cioè, se il più giudeo partecipa alla cena di Pesach, anche lui in Mosè, in Mosè, con Mosè, con Am Israel, cioè col popolo di Israele, passa in questo momento il Mar Rosso. Dice ma è un artificio dialettico? No, sto dicendo ex parte dei, cioè da un Dio che non ha un prima e un dopo, un Dio che non ha un alto e un basso, un Dio che non ha la dimensione transeundi del tempo, come abbiamo noi. Dice ma... È un'idea teologica? No, perché noi sappiamo perfettamente, è stato dimostrato scientificamente, che più ci si avvicina, per esempio, alla velocità della luce, più il tempo rallenta. Quindi il tempo ha davvero già nella nostra dimensione una elasticità che rimando a studi di grandi scienziati, di grandi fisici e quindi una plausibilità che duemila anni fa non si riusciva a capire, non si riusciva a cogliere, non si riusciva nemmeno ad immaginare. Quindi, se, se abbiamo solo l'intuizione, solo l'immaginazione, come per i redattori, che ex parte dei, cioè dalla parte di Dio non c'è un prima e un dopo, l'ubbidienza a un comando che Dio stabilisce nel momento che Lui dice con le parole che Lui dice, non le nostre, le sue parole, se no sarebbe magia se fossero le nostre parole, le sue parole chiamando chi lui vuole, Ecclesia, cioè la Chiesa nel nostro caso, Am Israel, cioè il popolo di Israele nel caso di Israele, quindi nel momento che lui dice, con il, suo tem con il nostro tempo che lui stabilisce, Moed si dice in ebraico, no? Kairos, Lattimo si dice in greco, beh, in quel momento lì noi siamo con Cristo nell'ultima cena. Non è una dimensione eh, di discesa, ma è una dimensione di assunzione, cioè di salita. Il punto di contatto tra il tempo e l'eterno è Cristo, 100% Dio, 100% uomo. Per quello parliamo di Cristo e facciamo gli, le, le, i corsi su Cristo. Quindi capite, perché solo capendo chi è Cristo 100% uomo ma 100% Dio, non un semidio, non qualcuno o qualcosa de, diciamo, del divino. Solo capendo questo riusciamo a capire che se il tempo e l'eternità si toccano in un punto, questo punto è ciò che dobbiamo vedere. All'interno dell'ultima cena e soprattutto dopo l'ultima cena, Gesù lascia a noi la sua presenza la sua presenza reale efficace fino a quando lui tornerà nella gloria a giudicare i vivi e i morti e il suo regno non il nostro regno non avrà mai fine. e allora vediamo mangiavano mangiavano loro Matteo 26 24 26 26 avendo preso Gesù il pane e avendo fatto l'euloghia Euloghia è la beracha, cioè ha fatto la preghiera che tutti i giudei facevano mentre mangiavano, spezzò e donò ai discepoli il pane, dicendo: Prendete e mangiate, è questo il mio corpo, corpo di me, cioè che si riferisce a me. Quindi, mentre mangiavano, cosa significa mentre? Cioè, durante questa cena, da nessuna parte è scritta che questa cena è santa, c'è il santo, non è santa la cena, il santo, il santo c'è, cioè, kadosh, kadosh, kadosh, il santo, santo, santo. La berakà sul pane, che è quella che qualifica il pranzo completo, dico pranzo anche se cena, ovviamente, e che necessita anche del vino, senza il quale non si può avere pranzo completo, si fa prima di iniziare. Ammuzzi. si chiama Ammozì, Baraka antichissima, e poi si fa immediatamente sul calice, no, Goreperi Agefe si chiama, questa Baraka non è scritta, c'è il racconto che lui l'ha detta, ma non è scritta, quando lui fa il comando, consegni il comando ai dodici, ai dodici dice: dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Da un comando che è successiva alla Berakha, che non dice. La dice lui, ma qui non è scritta. Quindi abbiamo un secondo problema. Esiste qualcosa di estremamente ispirato che la Bibbia solo accenna, che sono le parole di Gesù. Chi di noi può pensare che le parole di Gesù non siano ispirate? Lui che Dio fa toccare, lui che è il logos, il verbo di Dio fa toccare? Però qui non ci sono. Qui c'è soltanto il fatto, il rimando, in ebraico si dice il remez, o il link, che avendo fatto l'eulogia, che è la berachà, e normalmente, normalmente, questa è una preghiera che tutti conoscevano e che tutti facevano, qui è riferita a Gesù. Poi avendo preso il calice e avendo fatto, qua dice, Eucaristia eufcarestia, eufcarestia" Cioè aveva reso grazie. Che cosa vuol dire avere reso grazie? Cioè ha fatto la berahà con il ricordo salvifico di ciò che Dio ha fatto attraverso l'uso del vino. Perché si rende grazie per qualcosa. L'evloghia è la sì che è simpliciter, la efcarestia è una berahà con un ricordo. Con un ricordo con ricordo di un evento saldifico, verosimilmente l'esodo. Lo diede loro dicendo bevete, ed è un comando, come là sul pane dice mangiate, bevete da esso tutti, cioè dal calice. Anomalia, il calice non può passare in nessuna cena, tantomeno se fosse stata, non lo era, una cena della Pasqua ebraica, ma se anche lo fosse. Non si possono passare i quattro calici, non è possibile. Ognuno può mangiare, deve dal proprio patto, piatto e può bere, deve bere dal proprio calice. Questa è l'anomalia, perché lui si identifica, racchiuso chiuso la sua vita nel vino, che è il sangue, lo vedremo adesso, e questo sangue deve passare, cioè deve circolare, deve fare Pasqua. La prima Pasqua la fa tra i suoi, nel passaggio del calice. Ed è una cosa che va contro le tradizioni non bibliche, non bibliche, della Torah Be'alpin, de della Torah orale, che non sono bibliche, però sono normative per i rabbini. È una cosa che lascia sconcertati, scioccati, se non l'avrebbero ovviamente scritta. Bevete da esso tutti? Questo infatti è il mio sangue dell'alleanza. Che alleanza sia? La nuova ed eterna alleanza, come un embolismo successivo di anafore cristiane aggiungerà, può darsi, non c'è scritto. Siamo in un contesto pasquale? Può essere tranquillamente un'allusione all'alleanza pasquale. E l'alleanza pasquale ha come costrutto due elementi. La liberazione dalla schiavitù, e i cristiani ci stanno dentro, la liberazione della schiavitù del peccato, ma attenzione! La finalità è diventare popolo, perché non c'è Pasqua ebraica senza Pentecoste ebraica, cioè Mattan Torah, il dono della Torah, la Costituzione che Dio scrive, creando dai discendenti di Israele un popolo, e qui questa è vista come finalità no? alla Pentecoste che manifesta no? il nuovo popolo, manifesta il popolo di Israele redento con i Goim chiamati, in quella che viene chiamata la Chiesa, sostanzialmente. Ecco, nuovo popolo che, che sorge da cosa? Dalla Pentecoste. Quindi l'alleanza, se è pasquale, fa sempre riferimento al punto finale, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo. Nell'Antico Testamento è il dono della Torah, nel Nuovo Testamento la discesa dello Spirito Santo, che ricordiamolo sempre, è ancora oggi sulla Terra. Forse noi non diamo questa enfasi, noi diciamo, ma ah, se ci fosse Gesù tra di noi, che bello! Sì, sapevo che poi, eh, come tanti ebrei, magari non gli avremmo creduto, o magari l'avremmo messo in croce anche noi, ma perché non diciamo che della Trinità la terza persona è sulla terra esattamente alla stessa importanza del Cristo sulla terra? Questo noi non lo diciamo mai, lo sappiamo, ma non ci crediamo, non offendiamoci. Capisco che uno ci crede che c'è lo Spirito Santo, ma il credere nella Bibbia vuol dire qualcosa di più dell'avere solo nella testa o averlo solo nel cuore come sentimento, vuol dire far conto che è così, non che sia, che è così, non che sia così, che è, dice ma è sbagliato in italiano, non mi interessa, T tante volte in grammatica, nelle scritture ci sono degli errori di grammatica fatti apposta, che è è davvero così perché il che sia rimanda al dovrebbe essere potrebbe essere che lo sia davvero no, che è così è così capite? quindi non esiste questa parola alleanza se non legato a tre elementi alleanza nuova ed eterna nel suo sangue quindi rimanda a qualcosa di solamente legato alla novità del cristianesimo può darsi ma e siamo in un contesto pasquale, l'alleanza e l'agnello è pasquale, non ci sono elementi di chi pur, non ci sono elementi espiativi fino adesso, attenzione perché in Luca, Marco e Paolo mai, adesso abbiamo una parolina che arriverà, che ci fa fare il link con una funzione espiativa, sentite cosa dice. Alleanza per molti non ci offendiamo questi molti ciò so che avete letto centinaia di migliaia di testi ci sono centinaia di migliaia di interpretazioni vanno tutte bene. io ve ne aggiungo però una che normalmente nessuno considera perché bisogna per professione studiare i testi di Qumran, bisogna per professione studiare i testi enochici, bisogna per professione studiare i testi rabbinici, bisogna per, per professione studiare i testi dell'epoca di Gesù, quando delle converticole, quando dei gruppi di 12-15 persone, dovrebbe farci ricordare qualche cosa, si riunivano a fare le cene sacre, le cene di gruppo, noi diremmo, usando questo termine sociologico, di comunità, più corretto teologicamente, di chiesa noi diremmo, perché ognuno di questi si, si sentiva come il vero Israele, il nuovo Israele, il lievito per tutto il nuovo Israele che si doveva convertire, lo vedremo nel corso di soteriologia, e quindi facevano cene rituali, questa è una cena rituale, e quando spezzavano il pane, bevevano il calice, quando facevano gli inni a Dio, lo facevano per, aperte le virgolette, i molti, ma i molti erano gli solamente quelli che erano in quella tavola lì, non erano gli altri. Cos'è? Razzismo, settarismo? No, era un'autocoscienza che quel gruppo lì rappresentassero i molti, cioè quelli che tra i figli di Israele Avrebbero perseverato nel patto, sarebbero stati redenti dalla teshuvah e dalla conversione e dal kippur. Ed ecco che entra l'elemento del kippur. Infatti solo in Matteo, comunità giudeo-cristiana, scritto versato in remissione dei peccati, in senso strumentale. Non versato davanti a Dio Padre, come si pensava, no? Diciamo il rito di espiazione, l'ilasterion, il coperchio, il coferi, il kafar, davanti a Dio. Non c'è questo. Qua parla di alleanza, versato in remissione, cioè in senso strumentale, ed è limitato alla Chiesa matteana giudeo-cristiana, cioè all'interno di una cena pasquale, il sangue cioè la vita di Gesù, la vita, versato, quindi la sua vita versata, il suo sacrificio, aveva la strumentalità all'interno di qualcosa di macroscopico, che era la Pasqua, di aphesin amartion, amartion, cioè in remissione, in pagamento, in riscatto in come devo dire in funzione dei peccati nel corso di soteriologia vedremo con che autorità Gesù dice questo perché è stato creduto perché era funzionale questo la morte del giusto è rispiativa sì la morte di dolore è rispiativa sì la morte del condannato a morte per mano di pagani è rispiativa sì sì sì ma è un problema storico che vedremo in altra sede noi ci limitiamo e concludiamo con questa espressione. E poi c'è un collegamento con il primo calice di Luca che solo lui ha lo schema calice, pane e calice, e che la liturgia cristiana non ha più, non ha più recepito. E cioè c'è un embolismo. Gesù infatti spiega questo discorso del calice in maniera completa solo in Matteo, perché Luca lo, lo lega al primo calice e in Marco non se ne parla. Dice non ha fatto più io berrò da ora da questo prodotto della vite il prodotto della vite indica non solo il vino ma anche per dire il mostro normale segno di presenza messianica per gli ebrei fino al giorno quello quando esso cioè il frutto della vite berrò dice berrò con voi hainon nuovo nel regno del Padre mio. Qui parla del regno del Padre suo e il frutto sarà bevuto nuovo. Perché? Perché nella cultura ebraica Moshiach porta il vino nuovo, la dottrina nuova, pulita, senza shmorim, senza sedimenti, senza niente di impuro. È un po' come il vino buono, di, secondo la tradizione di Giovanni, delle nozze di Cana. Avendo cantato l'inno, qui si pensa ai salmi alleluiatici e molti contestualizzano questo nell'ultima cena ebraica. A noi non interessa, indipendentemente da quello, noi abbiamo fatto solo l'accenno al calice che non si può passare né nella cena né nella Gada di Pesach né nelle altre cene, perché eh, alachicamente la devi tenere tu davanti come piatto. Non puoi passare il piatto, nessun tipo di pietanza. Avendo cantato l'inno, molti pensano uscirono e andarono al monte di Livia. Mi raccomando. Tenete la cara questa ricostruzione matteana che approfondiremo, approfondiremo ovviamente nei corsi specialistici monografici per riservati agli abbonati, ma credo che anche in chiaro abbiamo fatto una, beh, sintesi non lo posso dire perché è quasi mezz'ora, però una buona puntualizzazione mettendo, collocando ecco questa cena in un momento particolare della storia di Israele cercando di dare ovviamente meno, meno margini di errori possibili, che ovviamente sono sempre, sono sempre presenti e dietro l'angolo. Vi saluto, e vi ringrazio, vi prego se vi è piaciuto di mettere un like, di fare circolare, iscrivetevi al canale, perché più siamo, più possiamo operare. Se vi volete ricordarvi di noi anche con un'offerta, anche con un caffè, basta cliccare qua sotto. E pagarci anche un caffè. Grazie comunque per la vostra squisita disponibilità e che il Signore ci benedica sempre grandemente. Ciao!